In questa lezione parleremo delle equazioni di secondo grado. Quindi un'equazione di secondo grado è un'equazione in cui compaiono polinomi con esponente al più di grado 2. Ad esempio, ho un'equazione con anche prodotti notevoli x più 1 per x meno 1 uguale x alla seconda per 3 Faccio le moltiplicazioni come sono abituato a fare Noto che questo è un prodotto notevole, somma per differenza ottengo il quadrato del primo termine meno il quadrato del secondo. Uguale x alla seconda per 3 che fa 3x alla seconda. Poi cosa sono abituato a fare? Di solito sono abituato a mandare le x da una parte una e le numeri dall'altra. Quindi potrei fare una roba del genere x alla seconda meno 3x alla seconda uguale 1. x alla seconda meno 3x alla seconda fa meno 2x alla seconda uguale 1. Mi accorgo, dopo aver fatto tutti i calcoli, quindi normalmente io spostavo i numeri da una parte e l'X dall'altra, che arrivato alla fine non trovo una X di primo grado. Comunque non trovo soltanto la X di primo grado, trovo anche un monomio con la X elevata al quadrato. Come si risolvono le equazioni di secondo grado? Ecco, quando avevamo un'equazione di primo grado, l'idea per risolvere era la seguente, tutte le X le mando al primo membro, e tutti i numeri al secondo membro. Ad esempio, 2x più 1 uguale a 0, l'idea è mandare prima l'1 dall'altra parte, quindi 2x uguale a meno 1, poi dividendo ambo i membri per 2, mando anche il 2 dall'altra parte, e rimaneva x uguale a meno un mezzo. Nel caso delle equazioni di secondo grado, cambia questa idea. Mando tutto al primo membro, un po' come facevo per le equazioni e le disequazioni fratte ad esempio x più 1 per x più 2 uguale x eseguo i calcoli quindi x alla seconda più 2x più x più 2 uguale x mando tutto al primo membro perché mando tutto al primo membro? perché mi accorgo che ho un monomio di secondo grado quindi questo qui, questo x alla seconda non posso eliminarlo mi mando tutto a sinistra. Era x alla seconda più 2x più x più 2 meno x uguale a 0. Sommando avremo poi x alla seconda più 2x più 2 uguale a 0. Quindi l'idea fondamentalmente è cambiata. Al posto di separare le x dai numeri, tutto quello che trovo nell'equazione viene mandato al primo membro. Quindi dall'altra parte dell'uguale, troveremo lo 0 facendo questo otterremo sempre un'equazione di secondo grado di questo tipo ax alla seconda più bx più c uguale a 0 ecco sebbene è un modo di scrivere che può confondere perché non siamo abituati a vedere le lettere o i parametri queste lettere a, b, c stanno semplicemente a significare che davanti alla x di secondo grado davanti alla x di primo grado e come termine noto troveremo dei numeri quindi a, b, c che non hanno niente a che fare con la variabile x in questo caso quindi troveremo dei numeri ad esempio dopo aver fatto i calcoli potete trovare x alla seconda più 2 uguale a 0 in questo caso quali sono i numeri che troviamo come coefficienti di secondo grado, di primo grado di grado 0 praticamente coefficiente 1 della x di secondo grado 2 che sarà il mio termine noto e non esiste la x cioè in questo caso b sarà uguale a 0 è come se ci fosse più 0 per x e questo sarebbe il terzo coefficiente cioè in questo caso avremo a uguale 1 b uguale a 0 e c uguale più 2 se invece arriviamo ad esempio a questa equazione, quindi meno x alla seconda, meno x uguale a 0, quali sono i coefficienti a, b e c? Quindi di x alla seconda il coefficiente è questo, meno 1. Di x il coefficiente è questo, che è meno 1, e non c'è il termine noto, è come se ci fosse qui più 0. Quindi a è meno 1, b è meno 1 e c è meno 1 è uguale a 0 nel caso in cui invece perveniamo a una roba del genere tipo più 3 x meno 4 quinti più 2x alla seconda uguale a 0 praticamente come facciamo a cercare i coefficienti? dobbiamo stare attenti che il polinomio è in disordine cioè non è ordinato secondo le potenze decrescenti della x quindi là dove andiamo a cercare la sarà il coefficiente della x di secondo grado quindi a sarà più 2 la b il coefficiente della x di primo grado quindi b sarà più 3 e la c il termine noto il numero senza la x cioè meno 4 quinti quindi come facciamo a trovare le soluzioni dell'equazione? ricordiamoci che la soluzione dell'equazione è un numero che messo al posto della x mi rende vera l'equazione quindi potremmo andare a tentoni ma ci metteremo troppo tempo per trovare le soluzioni dell'equazione si utilizzano esattamente questi tre numeri cioè A, B e C in che modo? si utilizzano delle formule la prima cosa è una formula importantissima che si chiama il delta il delta è un simbolo a forma di triangolo che sarebbe la lettera D maiuscola greca il delta è quello che viene chiamato il discriminante dell'equazione di secondo grado. Ora, per trovare il delta si utilizza questa formula. b alla seconda meno 4 per a per c. A cosa serve il delta della mia equazione? Praticamente il delta è il discriminante, cioè in base al segno del delta, cioè al suo valore, mi dice, prima di andare a trovare le soluzioni, quante soluzioni ci sono della mia equazione quindi ci possono essere tre casi nel caso A il delta mi risulta maggiore di 0 allora la mia equazione avrà due soluzioni x1 che sarà uguale a un certo numero e x2 che sarà uguale a un altro numero secondo caso in cui il delta è uguale a 0 allora si dice che ha sempre due soluzioni ma queste due soluzioni sono coincidenti quindi equivale ad avere una sola soluzione in questo caso x1 sarà uguale ad x2 e sarà uguale a un determinato numero terzo caso delta minore di 0 segue che la mia equazione non ha soluzioni cioè zero soluzioni quindi se un'equazione ha zero soluzioni si dirà impossibile vediamo qualche esempio vediamo questa equazione di secondo grado x alla seconda più 2x uguale a 0 e ci chiediamo quali sono le soluzioni di questa equazione prima di tutto utilizzo la formula del delta per capire se queste soluzioni esistono o non ci sono quindi come trovo il delta? facendo b alla seconda meno 4ac in questo caso il b è il più 2 quindi più 2 alla seconda meno 4 per, la a è il coefficiente della x secondo grado, quindi se non c'è scritto niente è il numero 1, per a, per, la c è il termine noto, non c'è nessun numero qui, quindi è come se ci fosse più 0, quindi la c vale 0, 4 per 1 per 0. 2 alla seconda fa 4, 4 per 1 per 0 fa 0 si può eliminare il delta è uguale a 4 che significa che la mia equazione ha il delta positivo cioè esistono due soluzioni vediamo un altro esempio x alla seconda più 2x più 1 uguale a 0 e mi chiedo se ci sono soluzioni in questa equazione di secondo grado quindi cosa vado a fare? vado a cercare il delta e capire se esistono le soluzioni il letta è b alla seconda meno 4ac in questo caso col nome ordinato è abbastanza semplice trovare b che è più 2 quindi 2 alla seconda meno 4 per il coefficiente della x di secondo grado che è la a è questo qui se non c'è niente vale 1 e la c che vale 1 quindi per 1 1 uguale 2 alla seconda che fa 4 4 per 1 per 1 che fa 4 4 meno 4 che mi dà 0 nel caso in cui il delta è uguale a 0 la mia equazione avrà una sola soluzione vediamo l'ultimo esempio x alla seconda più 4 uguale a 0 prima di partire a cercare le soluzioni vedo dal delta se esistono queste soluzioni quindi delta come equazione a b è la seconda meno 4 a c. in questo caso dov'è la b? la b sarebbe il coefficiente della x di primo grado non c'è la x di primo grado è come se ci fosse più 0 per x quindi b vale 0 0 al quadrato che fa sempre 0 poi meno 4 la a è il coefficiente della x di secondo grado Quindi, se non c'è scritto niente qua davanti è 1 e la c è il termine noto, che è il numero senza la x, cioè 4. uguale 0 alla seconda che fa 0 si elimina, 4 per 4 è 16, meno 16, non dimentichiamoci il segno meno, perché è importante. Se il delta risulta negativo, non esistono soluzioni, quindi la mia equazione sarà impossibile. Quindi, prima di tutto parto cercando il delta, cioè b alla seconda meno 4c. Poi, se il delta è maggiore o uguale di 0, cioè nei casi precedenti, primo e secondo caso, abbiamo o due soluzioni o una soluzione, trovo le soluzioni con un'altra formula. La formula è questa. x 1 2, cioè le due soluzioni, si trovano con questa formula qua. Meno b più o meno radice di delta fratto... 2a vediamo qualche esempio 3x alla seconda più 4x uguale a 0 prima di tutto cerco il delta il delta è b alla seconda meno 4 a C. b vale 4 4 alla seconda la a vale 3 e la c vale 0 quindi in generale meno 4 per 3 per 0 lo scrivo ma se non c'è la a o la c in questo, in questo termine si può annullare quindi il delta mi fa 16 ora, se il delta è maggiore o uguale di 0 proseguo e cerco le mie soluzioni quindi punto 2 x 1 2 sarà uguale a meno b più o meno radice di delta fratto 2a meno b praticamente è il 4 cambiato di segno, quindi meno 4 più o meno radice di 16 fratto 2 volte il coefficiente della x di secondo grado, 2 per 3, 6 ora notiamo che c'è questo simbolo di più o meno cioè ci sono due soluzioni, una positiva e una negativa allora, le divido in due parti la parte positiva e la parte negativa avremo meno 4 più la radice di 16 che fa 4 fratto 6 e meno 4 meno la radice di 16 che fa sempre 4 fratto 6 Continuo a calcolare sopra meno 4 più 4 che fa 0 fratto 6 che è uguale a 0 e sotto meno 4 meno 4 che fa meno 8 fratto 6 che è semplificato mi fa meno 4 terzi Praticamente ho finito Guardando questo e guardando le ultime due avremo che le due soluzioni sono x1 uguale a 0 x2 uguale meno 4 terzi quindi il delta maggiore di 0 ci ha detto guarda, esistono due soluzioni dopo che siamo consci dell'esistenza di queste soluzioni le andiamo a cercare con la formula meno b più o meno radice di delta fratto 2a e abbiamo trovato le due soluzioni x1 e x2 vediamo un altro esempio x alla seconda più 2x più 1 uguale a 0 parto sempre cercando il delta delta è b alla seconda meno 4 a c quindi 2 alla seconda, cioè 4, meno 4 che moltiplica 1 e 1, quindi 4 per 1 per 1 fa 4, 4 meno 4 fa 0, il delta è uguale a 0, allora avremo una soluzione. Quindi procedo a cercare questa soluzione, usando sempre la stessa formula, x 1 2 sarà meno b più o meno radice di delta fratto 2a. Cambio di segno il b, cioè il 2 diventa meno 2, più o meno radice di 0, che fa 0, fratto 2a, quindi due volte il coefficiente della x secondo grado, che è 1, 2 per 1, 2. Ora, se vediamo, quando il delta è 0, qui viene fuori un più o meno 0, quindi lo 0 è l'unico numero che può essere sia positivo che negativo, quindi in automatico praticamente si elimina e viene fuori una sola soluzione, meno 2 fratto 2. 2 e 2 li semplifico che fa 1, quindi meno 1. Ho trovato la mia unica soluzione. Nel caso in cui avessimo, ad esempio, 2x alla seconda più 2 uguale a 0, cerchiamo sempre il delta, b non c'è, vale 0, 0 alla seconda fa 0, b non lo scrivo. Devo fare meno 4 per a per c, quindi abbiamo meno 4 per 2 per 2, a vale 2 e c vale 2. In questo caso 4 per 2 è 8, per 2 è 16, meno 16. Il delta è negativo, allora non procedo a cercare le soluzioni x1, 2, perché non esistono soluzioni, quindi il risultato sarà impossibile. Quindi abbiamo visto, in generale, se ho un'equazione di secondo grado, posso procedere sempre con questi due passaggi, quindi prima ricerco il delta. E dopo ricerco le soluzioni, e con questo ho finito. Però, ricordiamoci una cosa. Se esiste una soluzione, allora il polinomio si può scomporre. Quindi, a che serve questo che vi ho appena detto? Serve a questo. Se io ho un polinomio di secondo grado, molto semplice, quindi che è possibile scomporre facilmente, io posso procedere equivalentemente con una scomposizione quindi troverò le soluzioni molto più velocemente quindi come faccio? ad esempio x alla seconda più x uguale a 0 io posso procedere col delta e con la formula per trovare le soluzioni però posso anche accorgermi che cosa? che posso fare un raccoglimento totale perché? perché manca il termine noto raccolgo la x e avrò x che moltiplica x più 1 uguale a 0 se mi ricordo, essendo questa una moltiplicazione posso dividere la mia equazione in due quella in cui x sarà uguale a 0 e quella in cui x più 1 sarà uguale a 0 e nel secondo caso x sarà uguale a meno 1 e abbiamo trovato le nostre due soluzioni x1 e x2 quindi con una scomposizione posso trovare equivalentemente le mie soluzioni quindi se ora mi vado a chiedere ma se avessi fatto il delta di questa equazione di secondo grado, come sarebbe venuto? Ho trovato due soluzioni, quindi il delta sarebbe venuto positivo. Proviamo. Il delta è b alla seconda meno 4c, cioè 1 alla seconda, che fa 1, meno 4 per 1 per 0, che si elimina. Il delta vale 1, che è maggiore di 0, cioè due soluzioni. Se ho un altro polinomio di secondo grado di questo tipo x alla seconda meno 4 uguale a 0 cosa mi accorgo? che potrei fare il delta, potrei fare x1, 2 trovare le soluzioni però questa si vede chiaramente che è una differenza di quadrati 4 è il quadrato di 2 e x alla seconda è il quadrato di x quindi posso scomporla in una somma per differenza cioè x più 2 che moltiplica x meno 2 uguale a 0 allora, avendo una moltiplicazione, posso separare la mia equazione in due e avrò x più 2 uguale a 0 e x meno 2 uguale a 0. Quindi dalla prima ricavo x uguale a meno 2 e dalla seconda ricavo x uguale a 2. Ho ricavato due soluzioni. Delta sarebbe stato positivo. Vediamo. b è la seconda, b non c'è quindi è 0, 0 alla seconda che fa 0 e non ti scrivo meno 4ac vediamo moltiplico i segni meno per meno più 4 per a per c quindi 4 per 1 per 4 mi fa 16 il delta è positivo delta positivo equivale a 2 soluzioni se io avessi avuto x alla seconda meno 4x meno 5 uguale a 0 potrei fare subito il delta e trovare x1,2 però potrei anche accorgermi che questo è un trinomio notevole quindi cercare di scomporre il 5 con la tecnica del trinomio notevole cioè divisori 1 e 5 il segno è meno quindi uno sarà positivo e l'altro negativo uno sarà negativo e l'altro positivo la somma di questi due mi deve dare meno 4 quindi i due numeri che vado a cercare sono più 1 e meno 5 la mia scomposizione mi darà x più 1 per x meno 5 uguale a 0 dividendo in 2 avremo x più 1 uguale a 0 x meno 5 uguale a 0 nel primo caso x uguale a meno 1 nel secondo caso x uguale a 5 anche in questo esempio abbiamo trovato due soluzioni allora il delta come sarà? certamente positivo, proviamolo b la seconda quindi meno 4 alla seconda che fa più 16, quindi 16 positivo, poi meno 4 a c. Prima moltiplichiamo i segni, meno per meno più 4 per 1 per 5 che fa 20. 16 più 20, 36. Il delta è positivo, segue, avremo due soluzioni. Un'altra possibile scomposizione potrebbe essere la seguente x alla seconda più 4x più 4. Mi accorgo che è un trinomio, sempre notevole, però è di più, perché 4 è il quadrato di 2 e 2 alla seconda, x è il quadrato di x, e qui abbiamo il nostro doppio prodotto, 2 per 2 per x. Quindi cosa avremo? Il quadrato del binomio. Scomponiamo quindi in x più 2 alla seconda uguale a 0. Ora questo si dividerà in due equazioni, x più 2 uguale a 0 e x più 2 uguale a 0. Due equazioni uguali, per cui ricaviamo la stessa soluzione, x uguale a meno 2, x uguale a meno 2. Ecco perché si tende a dire che in realtà ci sono due soluzioni coincidenti, quindi una soluzione. Se avessimo fatto il delta cosa avremmo trovato? Il delta sarebbe stato uguale a 0 b la seconda è 4 alla seconda che fa 16 meno per più per più che fa meno 4 per 1 per 4 che fa 16 16 meno 16, 0 delta uguale a 0 segue una soluzione avrei potuto cercare questa soluzione comunque con meno b più meno 16 delta fratto 2a vediamo un altro esempio x alla seconda più x meno 2 uguale a 0 in questo caso avremmo potuto equivalentemente utilizzare ruffini quindi utilizzando i divisori del termine noto che sono meno 1 più 1 meno 2 più 2 facendo delle prove mi provando col meno 1 mettendo i coefficienti dei monomi quindi 1, 1, meno 2 1 per meno 1 meno 1, 1 meno 1 0, 0 per meno 1, 0, meno 2 più 0 fa meno 2, quindi non l'ho trovato, quindi non è meno 1, provo poi col più 1, e uso gli stessi coefficienti, 1, 1 e meno 2, 1 per più 1, più 1, 1 più 1 2, 2 per 1, 2, meno 2 più 2 0, ho trovato la soluzione, quindi questa qui più 1, 1 sarà una soluzione, quindi scompongo il mio polinomio in x meno 1 che moltiplica x più 2 uguale a 0 e come precedenza divido la mia equazione in due, in x meno 1 uguale a 0 e in x più 2 uguale a 0 dalla prima ricavo x uguale a 1, dalla seconda x uguale a meno 2 ho trovato le due soluzioni, con Ruffini praticamente, quando trovo il numero che mi dà lo 0, ho praticamente già trovato una soluzione. Quindi questo più 1 sapevo già essere una delle due soluzioni cercate. Quindi abbiamo visto le due tecniche, cioè la tecnica principale è quella del ricercare il delta e di utilizzare la formula x1,2, l b più o meno 10 delta fratto 2a e la seconda tecnica, se noi siamo molto bravi con le scomposizioni di scomporre immediatamente il mio polinomio quindi con la scomposizione trovo le due soluzioni mi raccomando, non procedete con la tecnica che seguo cioè se io trovo x alla seconda meno 4 uguale a 0 molto spesso si tende a fare questo cioè spostare il 4 dall'altra parte avere x alla seconda uguale a 4 e applicare la radice quadrata da un mio membri. Ora, chi mi dice che posso applicare la radice quadrata a sinistra e a destra? Non si può applicare la radice quadrata. Perché? Perché la radice quadrata di x alla seconda non fa x. La radice quadrata di x alla seconda fa valore assoluto di x. Quindi in questo caso, se io volessi veramente applicare la radice quadrata di qua e di là, dovrei poi scrivere valore assoluto di x uguale 2 e questo poi che poi devo andare a risolverlo con le tecniche del valore assoluto quindi il valore assoluto di x diventa positivo e negativo poi sappiamo che se fuori dal valore assoluto c'è soltanto un numero cosa andiamo a fare? dividiamo in x uguale più 2 e x uguale meno 2 siamo molto attenti perché questa è una tecnica diffusa che nell'equazione in qualche modo ci può dare la soluzione, ma nella disequazione, ricordiamoci che la disequazione con i valori assoluti è molto più complicata e più lunga, quindi potremo incappare in errori. Lo vedremo nella prossima lezione. Se trovassimo una cosa del genere, ad esempio x alla seconda più 2 uguale a 0, Cosa dovremmo fare? Sicuramente non passare il 2 dall'altra parte perché x alla seconda uguale meno 2. Qui assolutamente non si può fare la radice quadrata a sinistra e a destra. Perché? Perché a destra abbiamo un numero negativo. Non si può fare la radice quadrata di un numero negativo. No! Quindi questa storia della radice quadrata è errata e sconsiglio a tutti di farla. È molto meglio ragionare. Possiamo ragionare in due modi. Primo modo, essendo un binomio, l'unica scomposizione possibile con un binomio è la differenza di quadrati, la differenza di cubi e la somma di cubi. Qui abbiamo una somma, quindi non posso scomporre questo polinomio. Non si può scomporre, quindi è impossibile. La seconda idea è ragionare sulla positività x alla seconda è un numero che è sempre maggiore di 0 o al più uguale a 0 questo numero maggiore di 0, se ci aggiungo 2 sicuramente non potrà fare 0 se invece fosse stato 0, aggiungendo 2 avrei 2 e comunque non potrà mai fare 0 quindi è impossibile allora, in un esercizio del genere stiamo molto attenti a quello che facciamo mi raccomando